Ciao a tutti, ragazzi. Io sono Marco 007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Nell'ultima puntata abbiamo preso la chiave segreta del, del della palestra delle isole Spumarine. Spumarine, sì, boh, non me lo ricordo. No, le isole Spumarine sono tutt'altra cosa. per E aspiranti campioni in questa palestra le isole Boh? La palestra di Blaine. Ecco. Prima domanda. Un momento, signor Blaine. Non è ancora ora. Ah, scusa. Um, ok. Um, il signore che ha, ha, hai appena visto i Blaine, il capopalestre di sua cannella. Ecco. È stato uno specialista di Pokémon. è uno specialista di dei Pokémon di tipo fuoco. Ad ogni modo, sei, sei stato bravo a trovare la chiave segreta. Grazie. Sei guadagnato il diritto di affrontare questa palestra. E tutti gli altri come fanno? Vada bene, qui, qui dentro non, non ti attendono solo lotte. Dov dovrai anche rispondere ai, ai a quiz. O anche solo. Rispondere a quiz. E spero che ti divertirai. Ok. Non ci sono condizioni quindi in questa palestra. Perché in questa palestra non è come gli altri. Perché ci sono, ci sono prima delle sedie per gli spettatori. Perché stavo cercando qualcosa di buono contro Blaine soltanto che non, non, non ho molto. Quindi eh, ci affideremo a Bowser. E comunque questo è praticamente uno show a quiz. Allora possiamo iniziare? Sì. Perfetto, sai lì a sopra. Ora ci spiegherà tutto Blaine. Uh, che, Uh, che, che il quiz della palestra dell'Isola Cannella abbia inizio. Il quiz prevede 5 domande. Per ogni risposta corretta riceverai una a blame. Se invece risponderai in maniera sbagliata dovrei vedertela con uno dei miei allievi. Configilo e riceverai la statuetta che, di Blaine che ti aspetta. Riuscirai a ottenere tutte e cinque le statuette di Blaine? Tecnicamente non ci va un punto esclamativo lì, però vabbè. Allora cominciamo, ecco la prima domanda. Qual è il Pokémon sputa fuoco? Magmar. Lo sfidante ha risposto? Rullo di tamburi? Risposta esatta, complimenti e Blaine spunta a caso da lì. Complimenti, ti sei guadagnato la statuetta Blaine. Comunque. Um, cercherò sempre di prenderle corrette, sono sempre corrette. Um, ma. Per, perché? Perché comunque non voglio tornare al al centro Pokémon ogni volta per curarmi i pokemon bene passiamo alla seconda domanda quante sono le medaglie ufficiali della lega Pokémon? pokemon? fidante ha risposto ruolo di e ho risposto ovviamente risposta corretta complimenti complimenti ti, ti sei guadagnato una statuetta Blaine yay. siamo solo all'inizio ecco la seconda domanda no è no, no, la terza un momento signor Blini, siamo alla terza domanda. Ah ok, almeno. <ride> Se avessero fatto un, un errore del genere. Un gioco del genere. Che per effetto hanno le mosse di tipo acciaio contro i, i, i Pokémon di tipo fuoco? Non sono molto efficaci perché è il contrario veramente. Eh, perché i, i tipi fuoco sono forti contro acciaio. Complimenti ti sei guadagnato la mia tua statuetta Blame, yay! <coughs> Adesso sì che il gioco si fa serio, sotto quella quarta domanda. MT28 contiene la mossa pietra tombale? Sì, no, pietra che è, infatti pietra tombale è una mossa che non esiste. Risposta corretta, complimenti. Com complimenti. Ti sei guadagnato una statuetta Bling L'ultima domanda è la più semplice Lo sfidante ha ottenuto 4 statuette Bling È arrivato il momento dell'ultima domanda Ancora un piccolo sforzo Chi sei è il tuo prossimo avversario? E tutte le risposte sono giuste Quindi non serve scegliere Prendete una delle prime Il primo, il secondo, non lo so Quello che volete Risposta esatta, complimenti. E questa è l'ultima statuetta, Blaine. Uh. <ride> Povero Ivi, se vedete la sua faccia era felice quando c'erano tante statuette e è, è mai triste. straordinario lo, lo sfidante ha, conquist ha conquistato tutte e eh, cinque domande di Blaine. È arrivato il momento di lottare tutte le, le domande e statuette. Io, io sono Blaine. La, L'ardente che può essere delle, delle eh, cose, i miei valori si i Pokémon di fuoco sono in grado di incendiare qualsiasi avversario. Wow, spero che tu abbia fatto scorta di anti -spottatura. Visto che non li ho mai usati, credo di sì. Beh, non è molto difficile, ah, beh, l'ho istato un po' visto che mi ha lasciato soltanto con un Pokémon e poi l'ho usato per ucciderlo, però vabbè. Dynamite vai, anche se sei inutile. Doppiatore? No. Um, vi sconsiglierei la cosa che sto facendo ora, perché... Um, I capi palestra di solito hanno il Pokémon più forte alla fine. E io sto mettendo il mio Pokémon più forte contro i tipi fuoco. Uh, già dall'inizio. E quindi mo me se me lo uccidono eh, sono fuori. Infatti, da, dai, dai prossimi... Eh, Dei prossimi... cioè eh, vabbè, i, i, i, quelli della Lega e l'ottavo. Uh, Cercherò di usare sempre quello più debole all'inizio e andando, andando avanti andando, andando avanti un E così via, ecco. Al reperto ok. Perché? Va bene, al reperto. Spero di aver già capito che, che non ce l'avrei mai fatta con, con coso, con um, Bowser. N non ce l'ho mai fatta neanche con uh, reperto. Bene, mettete qualcosa di decente in campo. Cioè, neanche l'ho curato, l'ho messo in campo a caso. E mai è ancora confuso, probabilmente. Perché non è più confuso? Vabbè. Nacciochiamme... Non, non è molto efficace. Idrovantata. Finalmente lo posso usare, ora lo one shot praticamente. Bene, ora iniziamo un Pokémon che fa tanti danni e basta. E poi... Stordiraggio. No. Basta. Dovrei usare una cura totale in questi, in questi momenti. Perché? Ah, ok, ho capito. Cioè, praticamente Eevee è l'esca, e lo stiamo usando per. Uh, per uh, confondere Blaine e farmi uccidere Eevee mentre curo un Bowser. Tanto abbiamo un casino di cure. Il problema è che non abbiamo un casino di Eevee. Che ora morirà per, per il contraccolpo di sdoppiatore. Mm, mm, non è vero. È sopravvissuto. La sua prossima scelta è Rapidash. Mentre io sono scostato e mi sta ammazzando il, il, la, la spettatura ho usato il doppio calcio perché. Uh, ok, vabbè, volevo usare il doppio calcio perché mi sa che rapida è di tipo normale oltre che fuoco. Comunque quella è la mossa. È la mossa di Blink che usa più spesso. Fuoco bomba, credo. No, fuoco carica. si sì, fuoco carica. Ed è una, bo una, una mossa fuoco simile a sdoppiatore. Cioè, che, che fa molti danni, però ti dà anche il contraccolpo. niente è morto pure Rapidash solo che mi sono morti al reperto e i nel frattempo quindi diciamo che siamo pari anche se Blaine ha soltanto 4 Pokémon anche se è tipo uno degli ultimi capi palestra Io credo che in questo gioco siano... abbiamo diminuito i i numeri di Pokémon di ogni allenatore perché solo dopo Celestopoli la, la gente ha iniziato ad avere più di due, di due Pokémon e basta cioè, cioè di solito tipo, solo i, i, i bulli dell'inizio e i allenatori più forti con soltanto un pokemon tipo quello super baffato avevano soltanto un pokemon nei giochi originali mentre qui, qui tutti hanno solo un Pokémon o due o tre e poi capi palestra 4 e 5 No, Arcanine non è più confuso. L'abbiamo ucciso? È confuso di nuovo, ok. Poco carica? No, non si è colpita da solo. Bye bye Dodrio. L'unico Pokémon della mia squadra che non ha un soprannome. A parte Flareon, che lui è nuovo, vabbè. Ah, pure se pure preso il contraccolpo e si è ammazzato da solo. Vabbè. Bene. Ed ecco Flareon, combattiamo il fuoco contro il fuoco con il fuoco. Ed Night l'ultimo Pokémon di Blane. Tu hai quello più forte? Di che livello è? Tipo 40 o 40 45? 47. Di sicuro non supera i nostri perché i nostri sono super baffati, a, a parte, vabbè, flarion Flareon è il bambino speciale della nostra squadra. Okay. ok, ora questa è, è la parte più, più, più eh, brutta del, um, della battaglia contro Blaine Ho oh, un Pokémon debole e un Pokémon debole al fuoco E eh, però mi manca soltanto un PD Ed è, è, è stato molto difficile Ora, um, uh, più che attaccare avrei, dov avrei dovuto curare il Bowser perché ora questo è morente. Bowser è morente, però almeno la, la mossa ha avuto effetto, ok, almeno. Wow. Bene, avrebbe dovuto confondermi Chomper, allora. Invece così ha fatto... Ha, ha fatto bene. Cioè Mi ha fatto bene, lui, lui non ha fatto affatto bene prendi, prendi anche questa MT, metti fuoco bomba fuoco bomba Non è a fuoco carica Ma la stessa, La mossa potenza di Vampante insegnare il Pokémon di tipo fuoco Oh wow davvero Ad esempio è perfetta per Vulpits e Charmeleon io ce ne ho uno shiny soltanto che non ce l'ho nella squadra prima dei mostri di fuoco più potenti ok non sprecarla contro pokemon di tipo acqua perché così one shot -o. ah è vero no è il contrario coppo <ride> coccole uh, non mi ricordo più i punti in cui ivi. a eh, eevee piace il viso gli piace almeno. Vabbè, basta. Oh no, stupido. Eccoti qua. Sapevo che presto saresti arrivato alla palestra dell'isola cannella. Hai già sfidato, sconfitto Blaine? Davvero, complimenti. Per se ha messo alla lega servono otto medaglie, giusto? Sì. Io te sogno 7. Vediamo quale mi manca. Ah, giusto. Quella della palestra di Smeraldopoli. Quando ci sono andato la capopaestra non c'era. Tu ci sei stato, Marco007? No, eh? Beh, allora io torno a Smeraldopoli. Invece noi no. Perché noi abbiamo altra roba da fare. Um, vabbè, che non abbiamo esplorato il percorso 12 e 13. però uh, quello è più opzionale che altro. Perché non ha molti Pokémon, c'ha soltanto uno, uno Snorlax e rompiscatole. E poi sono soltanto allenatori. Sono quell quell quelli Quello è, so è solo una via secondaria rispetto a quella che abbiamo preso per allora ora dobbiamo andare in un altro percorso che finiremo soltanto che non completeremo nel senso che sfideremo tutti i, i, gli allenatori però per ora non dobbiamo fare nulla su quel percorso capirete dopo ok mutatore non mi interessa uh, jeans mi sa che non l'abbiamo mai vista quindi bene jeans uh, ah è vero c'è anche jeans come poco non di tipo ghiaccio jeans è di tipo ghiaccio basta ghiaccio psico basta niente non ha nient'altro in particolare C è tipo uno di pochissimi pokemon ghiaccio psico se non l'unico non ne ho mai visto nessun altro non me lo ricordo almeno ma ma eh, se ti porti solo un pokemon in squadra e vai davanti a blain ti credo che poi ovviamente il, il capo palestra di tipo fuoco, cioè di tipo fuoco um, l'ottavo capo, capo palestra è, è molto più forte di Blaine, perché nell'ordine l'ottavo è più forte di tutti. Però comunque se, non ci, se ci fosse stato anche dall'inizio della, della partita, del, del gioco, av, l'avremmo l'avremmo dovuto uh, combattere come primo o forse i capopalestra sono come noi che, che più più tempo ci mettiamo noi a combatterli più, più loro sono forti perché si allenano ma può essere possibile del tipo che all'inizio erano tutti ugualmente forti però noi siamo andati in un certo ordine, in quell'ordine loro sono diventati sempre più forti. E attualmente Brock è forte quanto il Blaine. Soltanto che noi non lo stiamo vedendo. Maybe. Darebbe un po' in un senso a, a, a, ai capopalestra. Il problema è, è che i bambini che hanno compiuto 10 anni ora avranno un Brock overpower. Forse i capopalestra hanno, hanno un po' come un discorta i più deboli rispetto a, a quelli che hanno normalmente tipo quell'oniz dopo aver battuto qualcun, qualcun altro eh, ha levellato. soltanto che poi l'ha dovuto cambiare o oh no ora, ora è levellato, come faccio perché sto facendo ragionamenti del genere dopo i bambini per, per bambini in cui si accolgono gli animali e si fanno combattere. Mm. Di cui gli animali neanche esistono perché questi sono i pocket monsters e gli animali sono tutt'altra cosa che esiste barra non esiste in questo mondo. Beh comunque quella cosa lì che ho detto all'inizio uh, della battaglia di Blaine ovviamente non funziona con, quelli del, con, con gli allenatori normali perché uh, comunque gli allenatori normali fanno un po' schifo e quindi non, non serve farti quel ragionamento di devo usare prima quello più debole invece poi quello più forte così quello più forte lo, lo, lo faccio battere con, con l'ultimo eccetera eccetera Pinsir, ah ecco perché l'ho fatta vedere questa battaglia, perché il Golem mi ricordo che l'abbiamo già visto. Oh, allora, i Pokémon di tipo fuoco sono forti contro quelli con le Ottero e Pinziger con le Ottero, eccolo qui. <ride> va bene ci dovevo pensare due volte prima di, di metterci in quello più forte e vabbè mettiamoci quello erba perché non sappiamo le altre debolezze dei tipi con eh, le so che sono forti contro Zico perché c'è gente che ha paura degli insetti, forse. Wow, bella mossa rimettere un Pokémon morente che ti è morto dopo un secondo l'altra volta. <ride> Vabbè, eh, speriamo che Fangomobba, Fango, Fango sì certo, bomba abbia... Come non detto. Oh, Flare, non diventerai mai utile? Magari con quello di tipo ghiaccio, il, il capopalestra barra il tizio della Lega di tipo ghiaccio. Perché io non vi dico mai, non ve lo dirò mai se è uno o l'altro. Dai ti prego funziona Niente non è molto efficace Cioè le mosse terra non sono efficaci Contro i, i, i tipi coleottero Perché? Finalmente. Spero di non averne più di così, di così tante battaglie utili. E questo mi sembra il, il percorso 19. No, che in effetti è molto simile visto che ha i Pokémon quasi uguali. Perché io non ne ho visti di nuovi in questo percorso. In questo percorso ho fatto soltanto gli, gli allenatori, non i... I Pokémon. Perché non lo sfido? Cosa ho intenzione di fare? Ehm... Mm. Uh. Ah si sì, me lo ricordo, praticamente volevo vedere quando c'era la fine di questo percorso, ma per, per qualche motivo sono imbattuto con questa. Mariella. Ok, slowbro. Mi sa che l'abbiamo pure già visto, soltanto che non ne sono sicuro, allora non taglio. Oh no! Non l'ho one ma... shotato! molto <ride> paralizzato forse possiamo riuscire ad usire eh, ad usire, sì a, um, ad agire ormai è strano quando non one shot i, i pokemon dico ah, sono forti questi quando non li one shot contro gli, le mosse le mosse super efficaci è ucciso? no ha solo uno di vita oh no è morto vabbè tanto dalla nostra parte abbiamo chomper che è morente però vabbè Abbiamo anche Bowser con le mosse di tipo eh, oscuro, che non so neanche il tipo buio, che non so neanche su cosa siano potenti, su cosa no. Il tipo buio è forte contro psico, questo mi sono sicuro, il resto no, non lo so. Vabbè, è finita la parte, perché non mi andava più di registrare, ormai durava troppo questa parte. Nella prossima parte continueremo questo percorso, ma non andremo in questa grotta, perché c'è roba che dobbiamo fare in un'estra. Eh, guardate la playlist, guardate il video precedente, forse quello successivo, se c'è. Ciao!